grazie di Farma, diago cortesemente grazie grazie presidente e un grazie al consigliera Celli per aver proposto questa eh, mozione che sicuramente voteremo favorevolmente è un riconoscimento che non aggiunge nulla alla figura di liliana segre ma che onora grandemente la città di roma purtroppo l'italia ha ancora bisogno di testimonianze contro l'odio contro il, il razzismo l'iniziativa di liliana segre eh, di una commissione contro le, i pronunciamenti anche verbali di odio e di violenza di razzismo e di discriminazione è purtroppo molto necessaria è recentissimo, credo ieri, la scoperta di nuove scritte antisemite in provincia di Cuneo, mi sembra. Quindi eh, non sono iniziative soltanto formali, sono iniziative sostanziali che tutti dobbiamo assolutamente supportare, diffondere, perché è sempre troppo poco l'impegno che si mette contro questo mostro dell'odio, della discriminazione e del razzismo. Grazie.